Buongiorno amici e benvenuti in questa nuova avventura, inizia da oggi anche se poi in realtà noi siamo già partiti ieri la nostra avventura per la Francia, sarà un tour on the road che ci porterà a vedere la Normandia, la Bretagna e la Loira come ci dicevo, già siamo partiti ieri verso le 7 di mattina da Roma, ci abbiamo messo quasi 12-13 ore per arrivare a Gorrewood la prima città che abbiamo incontrato nel nostro il nostro cammino diciamo che è una città molto piccola, non c'è nulla da vedere, tant'è che ieri sera siamo andati alla ricerca di un ristorante dove poter mangiare, alla fine ci siamo ritrovati in un kebab perché la proprietaria dell'hotel, questo qua che vedete qui dietro, ci ha detto praticamente che alle 8 c'è il coprifuoco perché essendo una città molto piccola non, non c'è nulla da fare e quindi alle 8 le attività chiudono completamente. L'unica cosa che abbiamo trovato è stato questo kebab, ci siamo presi un panino eh, con l'hamburger perché il kebab non è che ci spirava tantissimo. Adesso abbiamo già ricaricato le nostre valigie. Direzione Rouen, quindi adesso ci facciamo una piccola colazione perché è presto sono le 7 e sinceramente anche adesso vedo che è tutto chiuso quindi speriamo bene comunque l'hotel dove siamo noi è questo qua a vedere le nostre spalle vi lascio il link nel, nella descrizione è un hotel molto carino molto pulito è l'ideale per fare una tappa di passaggio ed è molto carino perché oltre ad avere tutto questo parcheggio dove poter parcheggiare tranquillamente le macchine è anche carino perché davanti c'è tutto quanto un lago va bene ragazzi noi siamo pronti abbiamo ricaricato tutto e via direzione rued Quanto le devo poi? 2 euro vale. <ride> Vabbè dai economici qua in Francia Eccoci qui puliti e sistemati siamo arrivati all'hotel di Rouen si chiama Selin, però non ve lo consiglio perché è piccolo le stanze sono strette veramente tanto strette e vi lascio immaginare i bagni anche se comunque c'è una doccia non a tendina quindi sotto quel punto di vista vi potete fare una bella doccia tranquilli ci può stare come cosa perché comunque ci troviamo in una via che non è principale che non è la via principale di Rouen ma bisogna salire un po' perché Rouen è costruita direttamente su una montagna e quindi di conseguenza eh, si sale comunque ci siamo un attimo rinfrescati e adesso ce ne andiamo al centro della città che Ruenne, comunque è il capoluogo della Normandia ed è una cittadina che offre tante cose da vedere tra cui la cattedrale Notre Dame e soprattutto nella piazza principale di Ruenne è stata uccisa Giovanna d'Arco comunque si sta bene non fa troppo caldo e è nuvoloso speriamo che non piova comunque abbiamo i keyway siamo attrezzati a tutto quindi andiamo all'esplorazione di questa città ci troviamo dentro la cattedrale di Notre Dame che oltre a essere famosa perché è la più importante cattedrale di Rouen, questa chiesa è resa celebre, anzi è stata resa celebre da uno dei più importanti pittori della Francia e mi riferisco a Monet, infatti se voi andate a cercare la cattedrale di Notre Dame di Monet e vi uscirà questa imponente chiesa a tre navate, prima di venire qui invece siamo stati all'orologio che è un altro simbolo della città ed è un orologio medievale con solamente una lancetta, in teoria ci sarebbe stata la possibilità di poter entrare all'interno c'è cioè una scala a chiocciola che ti porta sulla torre dove è possibile vedere tutta la città però non so per quale motivo oggi era chiusa e quindi siamo andati dritti verso la cattedrale e ci aiuta anche a rinfrescarci un po' perché fa caldo Allora ragazzi siamo arrivati nella piazza dove è stata arsa viva Giovanna d'Arco e infatti come vedete dalle mie spalle ci sono ancora i resti originali dovrebbe essere più o meno lì al centro il punto in cui è stata bruciata viva e allora praticamente sto per passare nel vicolo più stretto di Rouen infatti è largo solamente 90 cm e vabbè niente di speciale però è una cosa carina da fare Noi ci stiamo un po' perdendo per i vicoletti di Rouen perché qua è un continuo scoprire posticini, quartieri e poi come vedete qua ogni tanto escono fuori questi bei murales poi già l'architettura così con queste casette tutte colorate e variopinte rendono comunque questa città ancora più colorata e ancora più viva comunque sono quasi le 8 quindi stiamo cercando un posticino dove poter mangiare abbiamo visto già qualche creperie niente male quindi continuiamo il nostro giro e riforniamoci ragazzi perché qua la Francia si mangia e si mangia anche bene via la creperia Allora ragazzi dopo esserci mangiata una delle galette più buone che abbia mai mangiato anche se qua in realtà è stata la prima però devo dire sinceramente mi ha stupito perché eh, praticamente la galetta altro non è che una crepe però con l'impasto di grano saraceno e all'interno non è ripiena di cose dolci come la crepe normale ma bensì di cose salate e devo dire che ci è piaciuta tantissimo noi abbiamo preso quella semplice con prosciutto formaggio e, e uovo. Allora adesso stomaco pieno ci stiamo rincamminando verso il nostro hotel il primo giorno di tour finisce qui quindi se vi è piaciuto questo video vi invito a mettere un like commentate le solite cose ci vediamo domani al prossimo video ciao ragazzi Oddio, questo qui no, ora eh. si ammazza si ammazza in diretta si ammazza non si ammazza, ammazza. va bene